Cerimoniali, la parte ribelle dell'anima, è la prima a dare giudizi, non mi ribello i suoi pensieri, nemmeno lezioni d'etterazioni, il sistema lo prevede, e io presentimento vecchie cerimonie. Estate è invernale, nemmeno ricordo la voce del tuo sorriso. Basta farmi capire di aver creduto in ciò che non è stato. Battiti di cuore più simili a palle di neve ormai dissolte. Indossa te, ho scoperto il rosa colore vivo. Guardando te, ho risolto il dubbio tra bene e male. Ascoltando te, ho udito il concerto di demoni celesti. Murlo perché I tuoi sguardi Muri a secco Raffino parole Per scavalcarli E privilegiarmi del tuo sorriso Ora stanco Non di fatica Ma del senso che non trovo Ignorando l'origine reale di quegli ostacoli Nati che io non esistevo Nell'album della tua vita Io non sono in quelle pietre Dalla luna Pensieri vittime della forza della gravità. Faticano a uscire e alzarsi in volo, frenati dall'attrito creato dal contatto, tra sogno e realtà. Spartito. Da una parte, senza parte, in disparte. Tra niente il tutto c'è qualcosa, un percorso dal quale dipendono. Mi chiamo fuori da questo teatro e vedo cellule, particelle, vedo me, il mondo che sono che credo o mi fanno credere di vivere sto solo recitando aspetta l'entrata la compagnia cui vietano l'accesso cordoni ogni tolamento è una freccia piantata lì dalla nascita la punta non affonda non letale la lama non esce fa male Coscienza. Un palco dove tempo e spazio continuano ad esistere, ma stavolta senza cinture. Avvistamenti. Le parole sono onde. Più vicine alla terra, maggiore la loro forza. Si comincia con leggerezza a cavalcare l'entusiasmo avvistando un sentimento. Frasi consuete, condite con dolci parole. Passaggio appena sentito. La meta si avvicina, Parole sempre più pesanti, più importanti, ti trascinano spattendoti il cuore fin nei fondali e ti ritrovi sulla terra, dove finalmente puoi vedere le tue impronte, marchiare il sentimento. Grazie, ciao ciao.